Ok c'è un piccolo problema Abbiamo affittato la nostra bellissima casa su Airbnb A una media di circa 60 euro a notte Durante agosto Perché sapevamo di essere in Portogallo Ma ci siamo un pochino fatti prendere la mano E abbiamo fatto prenotare anche nei giorni in cui siamo in realtà tornati Quindi oggi arriva l'ultimo ospite Gli dobbiamo preparare la casa Ma soprattutto dobbiamo Sloggiare Ovviamente la stanza che gli spetta non è la nostra, ma è il soggiorno. Il problema è che il soggiorno è anche la stanza dove c'è questa. In realtà è meglio, dai, perché se deve essere un settembre produttivo, questa non aiuta. Mi mancherai. Ok, mi sa che qui non possono dormire. Cambiamo qualcosa. Ok, già meglio, ma... Ok, così mi sembra accettabile. Ah, se non siete iscritti a Airbnb, sia per ospitare che per viaggiare, vi lascio il link in descrizione, se vi registrate da lì avrete dei crediti utilizzabili per viaggiare. Allora, diciamo che con questi diamo un leggero indizio su dove stiamo andando, leggerissimi. Sembrerà strano, ma anche se è il 31 agosto, noi andremo in un posto dove questo serve. Così, per fare quelli unconventional eccoli gli ideatori del viaggio buonasera sai che qualsiasi cosa andrà male sarà colpa tua perché, perché hai ideato il viaggio va bene allora come fare visto che il passaggio è in mezzo alle Alpi siamo tutti passati a Iliad è difficile che prenderà il telefono abbiamo scaricato offline la mappa e ci facciamo questo viaggetto di 4 ore allora in casi estremi come questa o quando avete paura che il telefono non prenda o non potete connettervi l'app che ci viene in aiuto è Google Maps basta andare sulla sinistra su mappe offline dopo cliccare su mappe personalizzate e lui ci farà scegliere l'area che vogliamo salvarci nella memoria del telefono in basso a destra ci dà anche le informazioni su quanto andrà a occupare nel dispositivo quindi vediamo che con aree vaste sicuramente va a salire e una zona già come questa prende quasi 2 giga di spazio. Però cosa succede? Che anche senza la connessione, infatti in alto non c'è né 3G né 4G, lui con quello che ha in memoria e il GPS attivo riesce a mostrarci la strada. Questa è prima pausa in Svizzera La temperatura sta già scendendo 42 euro di bollino sono andati Però siamo andati in bagno che ci hanno dato dei buoni Prendiamo. andiamo Ma ah, visto che come ho detto Non c'è più accesso alla Playstation Abbiamo un enigma in diretta L Enigma risolto Apri. Cosa conterrà? Un altro indizio. Una card magnetica. No, è chiuso. Bastava semplicemente tirare. Era l'ultimo enigma. Ah, quanto amo il minimalismo. Ciao, ciao. Siamo leggeri Devo dire che è di tipico di paesino qui non c'è proprio niente la oh, yeah. la è sempre più di gnocchi cin a colmar una città con tante ricapelle